Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video interessante per molti, ma non per tutti. Vediamo la pulizia di una caldaia utilizzata prevalentemente a nocciolino, dico prevalentemente perché su quattro mesi di nocciolino, due sacchi al giorno, un sacco e mezzo due al giorno, ho utilizzato 7-8 sacchi di pellet. Lo intervallavo, quindi due volte al mese mettevo un sacco. L'avevo, me l'hanno regalato in tempi non sospetti perché adesso vale oro e quindi vediamo un attimino la pulizia della caldaia utilizzando solo a nocciolino che risultati da in termini di residui di combustione. rieccoci sul canale, breve scursus, poi eh, andiamo a vedere un attimino l'oggetto della recensione. Questo è il nocciolino, questi sono i noccioli delle olive di Sansa Vergine, macinati ed essiccati. È un combustibile completamente biologico ovviamente. Questo invece è pellet di legna, in questo caso dovrebbe essere abete se non sbaglio, di buona qualità N plus a 1. Vi parlo solo un attimo della follia sacco da 15 kg dai 9 ai 12 euro. Quest'anno sacco da 10 kg ma se lo rapportiamo ai 15 kg siamo intorno ai 4 euro al sacco 4,50 al massimo 12 4. Questo rende il 20% in più però ci sono dei contro. Questo sporca più del pellet quindi l'oggetto di questa recensione è vedere quanto sporca in più del pellet se state guardando questo video perché state usando il pellet e state cercando un'alternativa più economica quindi voi sapete quanto sporca la vostra stufa o caldaia e vi faccio vedere io quanto sporca una caldaia alimentata a nocciolino mi scrivete in tanti ogni giorno ricevo decine di mail a settimana per sapere come trasformare la vostra stufa o caldaia a nocciolino io io vorrei aiutarvi tutti ma sono talmente tanti modelli non li conosco non è il mio mestiere io ho trasformato la mia qualche anno fa. Fa. Poi ho, ho cambiato caldaia. Ne ho preso una autopulente, prima non lo era, ed è già settata per utilizzare il nocciolino. Prima invece era una pellet pura. Ho modificato il braciere, vi lascio qua le immagini. Ho poi cambiato i settaggi della coclea e del girofumi. Insomma, l'ho fatta funzionare al nocciolino. Non era perfetta, ma io risparmiavo parecchi soldi. Prima, quando quello costava 5 euro e questo ne costava 3. Adesso, ovviamente, la situazione si è aggravata e quindi mi rendo conto che molti di voi stanno cercando un'alternativa quindi vediamo un attimino come funziona e quanto sporca il nocciolino questa come vedete la caldaia è sporca È sporca perché io la pulisco due volte all'anno quindi la pulisco verso gennaio e poi la ripulisco a settembre quindi siamo nel periodo giusto per fare la seconda pulizia quindi questa caldaia ha lavorato quasi esclusivamente al nocciolino e con pochissimi sacchi di pellet che mi erano stati donati ha lavorato al nocciolino quindi da gennaio ad aprile aprile inoltrato vediamo un po' la parte superiore cosa c'è e che tipo di residui lascia il nocciolino è importante saperlo se dovete passare al nocciolino dovete sapere anche quanto sporca e cosa vi aspetta andiamo solo una pulita la parte superiore perché non mi piace Ho già tolto i dadi a farfalla. Vediamo questa copertura qui. Vedete intanto la polvere che troviamo. Questo è il residuo in nocciolino, quello che viene su dai fasci tubieri. Si tolgono queste paratie qui. Ci vorrebbero i guanti, eh. ok l'inquadratura è leggermente storta mi dispiace sono da solo ho dovuto incastrare la fotocamera in qualche modo comunque ciò che conta il risultato allora questo è ciò che troviamo sopra i fasci tubieri dopo 4 mesi di utilizzo questo ha fatto 3 accensioni al giorno ogni accensione durava circa 2 ore come vi dicevo solo nocciolino praticamente ecco questo è ciò che vediamo e, vedete farinoso è proprio polvere molto molto semplice da eliminare adesso con, una, con un aspiratutto lo togliamo il più grosso dopodiché passeremo questo attrezzino qua che si usa per pulire le bottiglie all'interno dei fasci tubieri molta roba che c'è qui cadrà sotto quindi dopo dovremo fare anche la pulizia del piano che c'è sotto questa è un'operazione come vi dicevo fatta due volte all'anno e porta via senza la videocamera ovviamente senza dover riprendere porta via una mezz'oretta di tempo insomma. ora gratto il più grosso se avete una mascherina è meglio perché è molto fine come polvere se vi aspettavate il clinker che c'è all'interno della camera di combustione invece non è così quindi è adatto un po secondo me a tutte le caldaie questo nocciolino qui per come sporca eh? ora lo passo dentro i fasci tubieri all'interno dei tubi vedete poco perché la luce è quella che è È importante fare questa operazione all'interno dei tubi perché si deposita ovviamente la polvere, poi passa meno aria e quindi tira di meno la stufa o la caldaia. Se fatta con calma non fa molta polvere. Ecco qua, diamo un'ultima pulita. Richiudo tutto e ci rivediamo con la pulizia del, sia del braciere che del piatto sotto. Questa è la situazione del braciere, come sempre vi chiedo scusa per l'illuminazione ma faccio quello che posso. In questo momento la situazione non è veritiera come sporco per il semplice fatto che pulendo sopra molta roba è scesa sotto dai fasci tubieri. Quindi, questa polverina qui non è di combustione che c'è all'interno del braciere, è scesa da sopra. Quello che invece è veritiero, quello che troviamo, ma avevo già fatto vedere nell'altro video, è questo, questo qui. Ecco qua, questo è un po' più duro, vedete? Questo si deposita intorno alle pareti e quando si carica la stufa, nel mio caso, una volta ogni tre giorni, due giorni, tre, dipende da quanto la tengo accesa, vengo qui e do una pulita sempre con l'aspiratutto. È importante averne uno vicino perché le caldaie comunque vanno pulite, non dico giornalmente, ma quasi. Questa è autopulente, posso permettermi ogni due o tre giorni. Se fosse non autopulente, tutti i giorni va pulita. Il bracciere adesso è pulito, quando lui fa l'operazione pulizia, in questo caso in questa stufa scorre verso l'interno, quindi quello che c'è cade nella raccolta che adesso lo vediamo. C'è da pulire anche, ma lo faccio poi dopo perché è un po' laborioso, questa, questa paratia qui, questo frangifiamma, è, è incastrata, quindi la pulisco 3-4 volte all'anno questa, perché all'interno, ecco vedete qua, si deposita un po' di residuo di combustione. quindi questa la faccio un pochino più spesso il cassetto che adesso vi faccio vedere ha questo tipo di residui qua questo adesso poi lo svuoto fuori zona Do pulita dove c'era il cassetto ma la cosa importante da fare è, vedete quel pommello lì? ce n'è un altro dall'altra parte ora sistemo la videocamera, vi faccio vedere è un cestello di raccolta dove finisce tutto ciò che cade dai fasci tubieri esterni e anche quello va svuotato un paio di volte all'anno quello che vi faccio vedere adesso ovviamente è riferito alla mia caldaia ma generalmente un po tutte hanno questo cassetto sotto da togliere ho già tolto i bulloni Ecco, guardate qui questo è il rimasuglio di 4 mesi di combustione e la pulizia soprattutto la pulizia dei fasci tubieri da sopra che abbiamo visto che è caduta sotto molta roba è anche dentro lì questo va tolto completamente Va pulito e va aspirato quello che c'è dentro. La pulizia periodica che faccio due volte all'anno è terminata ovviamente mancano ancora i tubi quelli che portano l'aria di scarico fuori dalla casa ma quello è una cosa che è abbastanza lunga poi la faccio da solo se non lo avete mai fatto o se vi è scomodo ecco chiamate qualcuno di specializzato per farlo idem per la caldaia non la trascurate perché si blocca lavora male e veramente vi dà grossi problemi se non la pulite periodicamente il nocciolino sporca un po di più del pellet questo ve l'ho sempre detto e fa un odore un po' particolare in accensione quindi non è per tutti ma se abitate in campagna se ve lo potete permettere villetta isolata, casa indipendente con un sistema di evacuazione dei gas a norma problemi non ce ne sono mettete in conto questa pulizia un po' più profonda due volte all'anno per quanto riguarda i residui di combustione del nocciolino ora come ora però i vantaggi sono veramente innegabili il nocciolino va intorno ai 24 euro al quintale che è aumentato rispetto ai 22 dell'anno scorso il pellet vi dico solo il costo al sacchetto siamo arrivati a 12 euro quindi fate voi i conti sacchetti da 15 kg è veramente vergognoso improponibile e a dir poco criminale, secondo me, se pensiamo che il pellet viene utilizzato una, una gran parte di famiglie italiane, anziani, persone che comunque vivono il proprio stipendio, la propria pensione. Questo è vergognoso. Tolta questa mia parentesi polemica, non mi piace fare polemiche sul canale, ma qui è un discorso sociale e questo mi tocca molto. Bene, è tutto per questo video, spero vi sia stato utile per capire un po' cosa andate incontro se dovete passare a nocciolino. Non ne ho visti video così sul web o perché non interessano a nessuno o perché. Che magari nessuno li ha mai fatti, io l'ho fatto, a me interessa poco delle mode, penso vi possa essere utile e l'ho fatto. Grazie per essere stati con me anche oggi, non vi metto il like davanti perché ho le mani sporche, mettete un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ci vediamo la prossima settimana.